Benvenuti in Logistics Analytics Italia, quest'oggi ci occuperemo delle caratteristiche principali di un documento quando si deve usare un foglio di videoscrittura per creare un documento di tesi di laurea noi utilizziamo LibreOffice Writer ma le caratteristiche di base sono simili anche in Microsoft Word. Ovviamente prima di realizzare la tesi il professore o il dipartimento la facoltà danno sempre eh, le caratteristiche di base del documento con le misure dei margini, le fonti e altre caratteristiche che devono essere seguite, quindi mai iniziare il documento di tesi prima di avere queste caratteristiche dalla, dalla facoltà perché eh, altrimenti dopo quando il documento consta di svariate centinaia di pagine è sempre difficile fare delle modifiche vediamo subito la caratteristica più intuitiva più facile per spiegare la quale perderemo veramente pochi attimi all'interno del menu formato c'è la voce pagina è da questo piccolo pannello che si può eh, scegliere la misura dei margini, vedete sinistra, destra, alto e soprattutto stare attenti alla caratteristica del foglio di carta. Eh, viene usata di solito il foglio A4, certe volte si eh, seleziona lettera o letter che in realtà è un formato di carta statunitense che ha delle differenze di qualche millimetro con la 4. Quindi scegliere sempre A4 che è il 21 cm x 29,7 e l'orientamento solitamente è sempre verticale all'interno di questo pannello, forse può essere interessante la scheda note a piedi pagina in cui si possono eh, scegliere le caratteristiche grafiche eh, della nota se la facoltà richiede delle caratteristiche grafiche eh, particolari. Non perdiamoci più di tanto perché queste sono caratteristiche... A ovviamente intuitive, ormai eh, i ragazzi sanno come utilizzare questi strumenti la cosa invece importante, vedo c'è un po' di confusione è per quello che riguarda gli stili bisogna usare lo stile titolo 1, titolo 2, titolo 3 ma in realtà dovrebbe essere chiamata questa caratteristica capitolo, paragrafo e sottoparagrafo che significa che se si sta scrivendo il titolo di un capitolo bisogna usare il, eh, lo stile titolo 1 se è il paragrafo titolo 2 se è il sottoparagrafo di un paragrafo titolo 3 questo perché è, è obbligatorio utilizzarlo? perché se si utilizzano questi tre strumenti, capitolo paragrafo e sottoparagrafo poi alla fine fare l'indice il sommario della propria tesi è facilissimo perché viene fatto automaticamente vediamo subito qual è la caratteristica eh, di questo tipo di strumenti se io faccio titolo 1 quindi sto scrivendo il titolo del mio capitolo vediamo che con questo, con questo strumento è fondamentale poi utilizzare in maniera associata lo strumento elenco numerato sì, no, perché se io lo clicco, vedete, e scelgo ad esempio questo tipo di, di, di grafica eh, evidentemente eh, ci sarà una capacità del, del, del programma di videoscrittura di numerare eh, praticamente i capitoli, i paragrafi automaticamente La scriviamo testo 1 ad esempio che indica che questo è il testo che io scrivo nel capitolo 1 facciamo un po di copia e incolla per, per riempire un po questo capitolo vedete adesso se io adesso utilizzo nuovamente il titolo 1 che serve per il capitolo quindi per il capitolo 2 non utilizzerò il titolo 2 non ha senso vedete automaticamente questo eh, il programma scrive subito capitolo 2 quindi è in grado eh, di, di, di rinumerarlo automaticamente per questo che bisogna assolutamente questi, utilizzare questi strumenti se io invece qui devo fare il titolo del mio paragrafo utilizzo titolo 2 e scelgo sempre questo strumento elenco numerato e vedete che lui automaticamente individua il fatto che è il primo paragrafo del secondo capitolo quindi il titolo il titolo del mio paragrafo d'accordo? La cosa importante da utilizzare e da, da comprendere, se io qui ad esempio ci faccio un testo casuale e ci scrivo testo 2 perché questo è il testo del capitolo 2 e lo copio e lo incollo, vediamo. Eh, è importante capire che se ho utilizzato gli stili titolo 1, titolo 2, titolo 3, eh, convenientemente io per esempio posso eh, decidere in caso io voglia cambiare eh, per esempio la posizione io mi sono sbagliato per esempio il capitolo 2 lo voglio eh, mettere al posto del capitolo 1 spesso c'è anche il professore che te lo chiede si può fare automaticamente vediamo dove è la barra la barra degli strumenti che se ne è andata adesso la ricerchiamo un attimo struttura datemi un attimo che la dobbiamo ricercare perché se ne, se, ne, se ne è sparita, certe volte fa così un attimo che la dobbiamo cercare fermo un attimo per cercarla e poi allora l'abbiamo ritrovata, chiedo scusa per, per l'interruzione si trova all'interno del menu visualizza, barra degli strumenti e si chiama modifica punti appunto, è questa barra qua che serve per eh, spostare praticamente automaticamente i, i, i capitoli. Vedete, noi abbiamo il capitolo 2 con scritto il testo 2. Se noi utilizziamo questi stili che corrispondono al capitolo paragrafo e sottoparagrafo, con questa barra, guardate, semplicemente si può fare un livello inferiore con sotto, se si vuole trasformare in paragrafo un capitolo, o per esempio sposta in alto con tutti i sottopunti. Vedrete che il testo 2 del capitolo 2 vedete che diventa praticamente il capitolo 1 molto facilmente, oppure se io ritengo che questo paragrafo, l'1.1, debba diventare un capitolo, gli è sufficiente che faccia un capitolo superiore, clicco, vedete, il paragrafo diventa un capitolo e ovviamente mentre prima avevo due capitoli, un paragrafo adesso ho tre capitoli. Quindi questi strumenti sono fondamentali perché non solo viene creato automaticamente l'indice e il sommario della tesi ma anche perché spesso volte il professore chiede di spostare un capitolo da una parte all'altra della pagina e se noi utilizziamo questa barra che si trova all'interno della barra degli strumenti modifica punti, si può trasformare un capitolo da paragrafo a sottoparagrafo, un sottoparagrafo verso il paragrafo e il capitolo, scegliendo queste freccette indicando un livello inferiore significa da, capi, da, da capitolo a paragrafo, un livello superiore significa da paragrafo a capitolo, mentre questo significa farlo diventare, per esempio, se io voglio far diventare il capitolo 3, il titolo del mio capitolo 3, ce lo scrivo grande per capire lo voglio far diventare il capitolo 1 è sufficiente che io clicchi all'interno guardate questa freccia dice sposta in alto con sottopunti prima vedete che diventa il capitolo 2 clicco un'altra volta ed ecco che, che diventa il capitolo 1 quindi molto importante l'utilizzo di questi strumenti eh, quello che io faccio di solito nella costruzione dei documenti è alla fine del capitolo sempre inserire un'interruzione di pagina di modo che ogni capitolo vada all'inizio di una pagina seguente vedete? poi facciamola ancora, tasto destro, inserire interruzione di pagina così abbiamo, vedete, un capitolo per pagina a questo punto è facile capire che se io inserisco ancora un'altra pagina se io voglio fare per esempio l'indice della mia tesi ed ho utilizzato titolo 1, titolo 2, titolo 3 è facile perché vado nel menu inserisci poi faccio indice generale ed analitico e scelgo questa voce indice generale e indice analitico Praticamente adesso se, se voglio posso eh, cambiare alcune caratteristiche di questo strumento ma se lo voglio fare velocissimamente basta che clicco ok vediamo che l'indice è stato automaticamente generato con il numero della pagina il, del, il titolo del mio capitolo, il capitolo 3 che io ho trasformato in 1 è andato a pagina 2 il 2 a pagina 2 e il 3 a pagina 3 ma se io per esempio perché il mio professore me lo richiede cambio qualcosa e eh, rifaccio diventare il capitolo 3 il capitolo veramente 3 eh, guardate io lo sposto giù e sposta in basso con i sottopunti e diventa capitolo 2 sposta ancora in basso e diventa capitolo 3 se io vado anche se ha pasticciato un po' con, eh, con l'indice ma dopo si può cambiare se io faccio tasto destro sull'indice automatico e faccio aggiorna l'indice e vedete che adesso il capitolo 3 è diventato veramente il capitolo 3 quindi questo è molto importante utilizzare sempre gli stili nella costruzione il titolo 1 corrisponde al capitolo il titolo 2 corrisponde al, capitolo, al paragrafo e il titolo 3 corrisponde al sottoparagrafo ed è importante capire che con lo strumento inserisci indice generale ed analitico si fa praticamente in automatico l'indice della tesi un altro argomento che volevo affrontare velocissimamente che certe volte crea dei, dei, dei pasticci è l'argomento relativo alle font monospaziate, se vediamo per esempio questa font qui, il liberation serif non è monospaziata, nel senso che 4O non occupano lo stesso spazio di 4 i ma se avete la necessità in una riga di mettere un numero particolare specifico di caratteri, bisogna utilizzare delle font monospaziate che significa che ogni carattere occupa lo, st lo stesso spazio stessa porzione di, di spazio ad esempio il courier è un carattere monospaziato se vediamo 4 o occupano lo stesso posto di 4i assolutamente in internet è possibile trovare ad esempio io ho selezionato in wikipedia i caratteri monospazio vedete che courier è fra questi se avete bisogno di mettere un certo numero eh, di caratteri specifici all'interno di una riga sempre utilizzare i caratteri monospazi o monospaziati come si dice perché quelli che non lo sono a seconda di qual è la caratteristica della lettera fanno occupare più spazio invece quelli che lo sono allineano ogni lettera a seguito dell'altra poi ho visto per i ragazzi qualche problema quando ad esempio andando in internet e copiando e incollando eh, del testo ad esempio facciamo così selezioniamo con tasto sinistro vado verso il basso e e vado verso il basso selezione poi faccio tasto destro copia ho visto che ci sono dei pasticci certe volte perché quando incollo del testo in cui ci sono tasto destro incolla dei, dei link per esempio all'interno della tesi io non voglio questo tipo di link allora vediamo che il LibreOffice Writer c'è cioè questa caratteristica basta che faccio selezioni paragrafo tasto destro e dice elimina collegamento in realtà dovrebbe essere elimina i collegamenti comunque vedete che sparisce il collegamento quindi è interessante vedere questa caratteristica la rifacciamo se per esempio io non voglio il collegamento è lì, è emisfero boreale tasto destro elimina collegamento allora quindi abbiamo visto come modificare eh, le pagine i margini di pagina poi abbiamo visto come utilizzare stile eh, 1 2 3 che corrisponde a capitolo paragrafo, paragrafo sotto paragrafo come inserire l'indice generale in maniera automatica e poi come spostare i capitoli in alto e in basso trasformando ad esempio il capitolo 1 in capitolo 3 oppure trasformando il capitolo eh, in paragrafo o viceversa con queste frecce che sono costituiscono la barra definita in maniera un po' strana, infatti non la ritrovavo, modifica punti. Queste sono le caratteristiche diciamo, principali per costruire un documento di testi. Poi per quello che riguarda la formattazione grafica bisogna chiedere sempre al proprio professore. Grazie per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.